buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vi presentiamo un mandrino universale che può portare punte da un millimetro a 6 mm vediamo qua che lo stiamo chiudendo per portare punte molto piccole da un millimetro mentre quando è aperto completamente si, può, si possono montare punte da 6 mm è possibile utilizzarlo su un avvitatore perché l'attacco, l'innesto è esagonale, oppure con il filetto M8, passo del filetto M8, quindi abbiamo un mandrino universale per portare punte, anche frese, che abbiano un diametro da un millimetro a 6 millimetri, ecco qui vediamo il filetto passo M8, grazie, e se volete iscrivetevi al, vostro, al nostro canale. Buona giornata, grazie ancora.